Ci sarà mai una seconda stagione dell'anime di Akatsuki no Yona? Il manga di Akatsuki no Yona sta per finire? Oppure quando finirà? La risposta alla prima domanda è non si sa, a dire il vero nessuno studio di animazione ha ancora ufficializzato la prossima stagione di Akatsuki no Yona. Però la risposta alla seconda domanda potrebbe interessarvi perché secondo una recente intervista che è stata fatta all'autrice di Akatsuki no Yona, l'opera che attualmente in Giappone è al trentesimo volume... Con appunto questo trentesimo volume l'opera sarebbe completa al 70%. Nel trentesimo volume succede qualcosa di davvero strepitoso. Quindi secondo una stima, ahimè la matematica non è il mio forte, però entro più o meno dieci volumi l'opera di Akatsuki no yona dovrebbe terminarsi. Certo mancherà ancora qualche... qualche anno di sicuro e in Giappone sarà finito, però noi in quel momento <ride> dove saremo arrivati? Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io da buona appassionata dell'anime e del manga, specialmente di Akatsuki no Yona non potevo perdermi l'acquistare il ventinuesimo volume di Akatsuki no Yona e l'edizione limitata delle 30 cartoline che, insomma, festeggiano il trentesimo volume del manga di Akatsuki no Yona. Infatti, allegato alle 30 cartoline, c'era anche il trentesimo volume. E io, da buona, intelligente e brava traduttrice di giapponese, non ho visto dire il vero, ero talmente agitata, ho detto, no, davvero, prenderlo, l'ho preso subito. Io, diciamo, non avevo letto che c'era allegato il non ho letto veramente che c'era allegato il trentesimo volume E quindi ho preso l'edizione normale Quindi ne ho due adesso Penso che aspetterò un pochino Prima di rivenderlo L'unica differenza è che adesso vi farò vedere che nel trentesimo eh, volume allegato al, alle cartoline non c'è uno il codice a barre e non c'è neanche la scritta dove c'è il disegno verso il retro della sovracopertina e la scritta appunto de, di quello che sta succedendo nel, in questo volume. Bene, detto questo seguirò questo ordine. Prima vi farò vedere il volume 29 di Akatsuki no Yona, poi le cartoline... Poi il volume 30 di Akatsuki no Yona, no spoiler, e poi vi darò le mie impressioni finali. E una volta che ci saremo salutati, per gli amanti degli spoiler, farò vedere la parte finale del trentesimo volume di Akatsuki no Yona. Ovviamente farò un avvertimento, quindi non preoccupatevi. Con Aki in copertina, questo ventinovesimo volume mette in gioco i valori del lavoro di squadra. Con azione, tensione e colpi di scena, per un attimo si mettono da parte le inimicizie per perseguire un fine in comune. Akatsuki no Yona, o Yona la principessa scarlatta in Italia, è un'opera a mio parere avvincente, diversa dai soliti manga che io abbia mai letto in questi anni perché oltre ad avere una trama, come dire, solida ha molto materiale da utilizzare, i collegamenti dei vari eventi sono davvero travolgenti ogni capitolo è un'informazione in più per capire al meglio i personaggi che vediamo crescere e diventare sempre più forti il manga è storico e per me è peculiare il modo in cui affronta diverse tematiche come la lotta di potere, l'amicizia, il tradimento dell'amicizia, la guerra, i combattimenti tra l'altro sono disegnati molto bene e in modo molto dettagliato, la successione al trono, una leggenda che coinvolge persone che acquisiscono poteri sovrumani, c'è la presenza di pirati che però lottano per la giustizia, e poi vengono affrontate questioni di amore, della dipendenza e molto altro. Ma voi cosa ne pensate di Yona la principessa scarlatta, ovvero Akatsuki no Yona? Sono davvero curiosa di saperlo, quindi mi raccomando scrivetemi sotto i commenti tutto quello che pensate di Akatsuki no Yona, quello che non vi piace, quello che vi piace, mi raccomando eh! Il trentesimo volume di Akatsuki no Yona è ancora molto più carico di tensione rispetto al volume precedente. Hak diventa letteralmente una bestia. Fa di tutto pur di riuscire a salvare Yona. Ah, una piccola osservazione. Per l'ennesima volta Hak rischia la vita per Yona, eh. eh. sono piuttosto agitata in questo momento. Sì. Finalmente... Io davvero, per questo trentesimo volume, ma, cioè, io ho perso un battito del cuore, io sono super agitata, finalmente è successo quello che aspettavo da un sacco di volumi. Va bene, va bene, va bene. A parte questo, sono davvero, davvero curiosa di sapere come finirà il manga di Akatsuki no Yona, perché le cose si stanno complicando parecchio ho letto le scan inglesi che vanno avanti oltre il, il trentesimo volume perché ovviamente i capitoli prima escono nella rivista e poi una volta raggiunti un tot di capitoli sulla rivista si fa il volume quindi eh, il manga in teoria sarebbe molto più avanti del trentesimo volume succedono delle cose, non voglio spoilerare niente però comunque sia se volete parlarne di questa cosa vi consiglio di seguirmi su Instagram, vi lascio comunque il mio sito giù in descrizione in questo video, o comunque magari l'avrò già messo in questo video magari verso l'inizio, ma lo, magari lo rimetto anche adesso. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace per supportarmi, un bel commento, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Attenzione, la conclusione di questo video contiene degli spoiler molto importanti sul trentesimo volume di Akatsuki no Yona, ovvero Yona la principessa scarlatta. Siete stati avvertiti, ok? Bene, io con questo vi saluto davvero. Mi raccomando scrivetemi qui sotto i commenti cosa ne pensate del manga di Yona la principessa scarlatta, ma anche di che cosa ne pensate di questo trentesimo volume.